Una rete è formata dai nodi e dalle connessioni tra un nodo e l'altro. Nella rete dell'apprendimento, tali connessioni sono i canali, che descrivono e supportano le interazioni all'interno del contesto, generando apprendimento. Tali canali possono essere sia fisici che virtuali. Per quanto riguarda i canali fisici, ci riferiamo a oggetti fisici, quindi libri, dispense, ma anche a spazi fisici, quindi aule, ma anche biblioteche, ambienti di studio, laboratori e anche spazi di interazione e scambio fuori dal contesto prettamente didattico. Una delle azioni chiave messe in campo dalle più avanzate università internazionali è l'evoluzione dell'allestimento di tali spazi. L'obiettivo principale è rendere possibili processi di innovazione didattica supportando lo sviluppo di metodologie basate sulla classe attiva. Non solo grande attenzione è focalizzata sull'integrazione, il più possibile fluida ed efficace, di supporti digitali e tecnologici di varia natura. L'Ocse propone infatti una definizione formale di spazio per l'insegnamento apprendimento come uno spazio fisico che supporta programmi e pedagogie di apprendimento e insegnamento molteplici e diversi, includendo le tecnologie attuali. La definizione va oltre, includendo anche concetti di funzionalità, economicità, sostenibilità e altro ancora. Ma quello che ci interessa sottolineare è che vede l'inclusione delle tecnologie attuali non tanto come una rivoluzione, piuttosto come un'evoluzione che ci permette di includere approcci pedagogici nuovi e diversi. Radcliffe, già nel 2009, si è basato sullo stesso criterio per delineare il framework Pedagogy-Space-Technology, che serve per descrivere l'ecosistema in cui il processo di insegnamento e apprendimento prende forma e che si basa sull'integrazione tra pedagogia, tecnologia e spazi. A livello internazionale, numerosi sono gli studi che presentano linee guida per la progettazione e modelli di valutazione degli spazi avanzati. Le istituzioni educative e le università si stanno man mano attrezzando. Importante però è l'accompagnamento di studenti e docenti all'utilizzo di tali spazi multifunzionali affinché siano pronti a sfruttare tutte le potenzialità delle risorse presenti.